Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti a questo video, ne approfitto del ponte dell'Immacolata e per chi è milanese di Sant'Ambrogio per aggiornarvi sulla situazione di Isonzo. In molti mi avete chiesto che fine avevo fatto e soprattutto che fine aveva fatto Isonzo perché non si è saputo più niente, dovevo uscire a fine anno ma probabilmente non uscirà, di questo ne parliamo alla fine. E niente, siamo qua, scusate per l'attesa, ma purtroppo lavorando 8 ore al computer non ho minimamente voglia di tornare a casa e mettermi altre 4 ore a editare video. E niente, andiamo a vedere gli ultimi topic, le ultime news che hanno rilasciato i creatori di Isonzo. Andiamo a vedere gli annunci più recenti, mostra tutto. Partiamo dalla fine e andiamo poi all'inizio a vedere quello che avevamo sostanzialmente visto nel primo video. Allora io farò un riassunto, farò il succo perché non possiamo stare qua a leggere ogni singola cosa. Vi invito come ho fatto io, come vedete qua, a seguire la pagina del gioco così avrete le notizie in tempo reali essenzialmente sono le stesse cose che vi dirò io adesso però saranno molto molto più specifiche allora in isonzo è stato implementato un sistema di personalizzazione del personaggio molto molto avanzato sostanzialmente un po' come se fosse un battlefield però potremo cambiare proprio anche la faccia ogni singolo aspetto del nostro eh, giocatore andiamo a vedere questo video Ok, in base alle classi cambieranno le eh, divise. Abbiamo il cappone di alpini. Adrian 16. Ok, potremmo cambiare sostanzialmente i berretti. Il volto. Cambiare vabbè, i baffi e la barba. Bellissimi quei, quei baffi. Monocoli, ok, sigarette, pipe. Perfetto. Allora, sostanzialmente cos'è che c'è scritto? Che eh, le uniformi ovviamente saranno eh, in base alle classi, ovviamente gli arditi saranno eh, disponibili eh, nell'assalto, come è giusto che sia. Gli alpini potranno utilizzare soltanto loro il classico cappello, non potranno, che ne so, altre classi utilizzare il cappello degli alpini, quindi ci sarà proprio una divisione, qua non parla bene eh, dei corpi ma parla di classi e unità. Vedremo poi come sarà suddiviso, magari lo spiegheranno più avanti. Vedete qua c'è per esempio il carabiniere, fanteria. Ecco qua vedete il cappello degli alpini. Qui sostanzialmente ci sarà una suddivisione che vedremo, ok? Il cappello degli alpini con gli occhiali da ghiaccio, ok? Quindi non si potranno usare sugli italiani capelli diversi, per esempio gli austriaci, come è giusto che sia. Qua abbiamo gli arditi, ok? Personalizzazione della faccia barba 45 tipi di barba e baffi differenti chiaramente le divise cresceranno come crescerà il livello della squadra quindi più eh, la squadra totalizzerà punti più ci saranno opzioni maggiori di personalizzazione questa cosa è stata vista anche in Verdun però non era una vera e propria personalizzazione cioè per esempio prendiamo l'esercito francese iniziava con la sua divisa iniziale senza il metto eh, blu e rossa per arrivare a fine guerra praticamente non avere più colori sgargianti e avere colori molto più mimetici sostanzialmente in verità era il blu ma va bene così ok qua spiega eh, sostanzialmente gli occhiali i baffi abbiamo qua un topic poi sul Roth 1907 sulla Steyer 1912 vi invito poi ovviamente voi ad andare a vedere precisamente quello che dicono tutte queste cose ok qui abbiamo invece un topic sull'ufficiale che qua dice che sarà chiaramente distinguibile nel, nel gioco dall'uniforme ma anche in Verdun sostanzialmente gli ufficiali li riconoscevi diversamente da Verdun e Tannenberg le richieste di supporto dall'artiglieria o eh, l'aereo per la ricognizione saranno limitate per fazioni quindi sostanzialmente magari nel singolo non cambiano ma nel totale non potrei. Chiedere tu 100 richieste di supporto per un numero eh, generico ma queste 100 saranno totali e si dovranno suddividere eh, nelle varie squadre ecco il suo ufficiale austro-ungarico la flare gun che servirà per segnalazione poi qua tra l'altro dice che un missile è una richiesta di supporto un missile doppio è una richiesta di supporto eh, rafforzata quindi c'è anche una tipologia di, di codice tra virgolette su come usare la pistola lanciarazzi e dicono anche che ci saranno diversi colori ma che li vedremo più avanti quindi sostanzialmente stanno ancora sviluppando questa, questa funzione flare gun system le richieste di supporto come vedete da questa foto sono raggruppate in artiglieria ar gas chimici e adesso non si può ingrandire l'immagine però vediamo anche l'aviazione presumo ci sia Ricognizione che ti sostanzialmente svela i giocatori sulla mappa E penso anche magari qualche livello di bombardamento Come abbiamo visto nel trailer che ci sono i caproni che passano e tirano giù bombe Magari metteranno anche i dardi, quello vedremo Il fischietto che servirà per impartire ordini E qua dice anche serviranno per far spawnare tutti gli squad leader E gli squad leader per far spawnare gli ufficiali On the officer, quindi dove c'è l'ufficiale avremo la possibilità poi di segnare gli ordini sulla mappa con dei marker che saranno visibili quindi una mappa più parlante rispetto a Verdane e Tannenberg ecco abbiamo la Veri, utilizzatissima ho granate da fucile molto molto utilizzate fammi vedere un'animazione che non capisco molto ok, devo dire cavolo che le animazioni non sono male poi dovremo vedere anche come girerà sui nostri comuni computer, ok qua abbiamo la, la benaglia italiana quella austriaca quindi sostanzialmente ci fa vedere che le cose sono veramente molto molto fedeli, come dico sempre questi giochi qua sono più da prendere come un'esperienza immersiva come se fossero un documentario interattivo non un vero e proprio gioco stop e il binocolo austriaco, lancia razza austriaca Lo vedete tutta molto dettagliata o oh, class warfare ci sono anche delle, dei giocatori che non, non avranno dei ruoli di combattimento ma avranno dei ruoli strategici interessante avremo una UI avanzata quindi potremo selezionare vabbè, il corpo o così come chiamano le classi ovviamente posti limitati non potremo fare tutti i cecchini non potremo fare tutti gli ingegneri eh, l'ingegnere non potrà fare il cecchino l'ufficiale non potrà utilizzare mitragliatrici, tutte queste cose qua poi potremo selezionare l'arma primaria penso o l'arma secondaria o eh, il gadget, chiamiamolo così e poi altri due slot poi, arma, arma primaria bomba a mano, vuoto e poi potremo aggiungere un'altra cosa, è interessante vari tipi di armi che saranno sbloccabili sostanzialmente come in, in Verdun con l'aumentare del proprio livello del, dell'account ci sarà maggior libertà di adattare il proprio, il proprio modo di giocare però sempre facendo fede al, alla logica storica ok qua abbiamo un, uno zoom sui dettagli della pistola che abbiamo visto prima con la lancia austriaca battaglia dell'isonzo meccaniche dell'offensiva adesso qua non stiamo a leggere ogni singola cosa, vi invito a farlo voi se siete veramente interessati e sostanzialmente qua potremo mettere un quartier generale in, po in posti prestabiliti, vedete questo qua è distrutto noi lo andremo a costruire, presumo con un geniere e così da qui potranno nascere nuovi giocatori più vicini all'azione, eccolo qua ho oh, un forward post ci sarà sostanzialmente una squadra che attacca e una squadra in difesa, non sarà come in Verdun che eh, chi conquista la posizione poi deve difendere dagli attaccanti ma qua sarà proprio un filo logico storico, quindi gli austriaci in difesa, gli italiani in attacco ci saranno dei, degli obiettivi prestabiliti come per esempio distruggere dell'artiglieria ecco come vediamo qua e probabilmente distruggere anche il quartier generale eh, nemico non sarà un gioco architettato come un gioco di battaglia di massa, come è giusto che sia, perché nelle battaglie alpine c'erano piccoli spazi per piccole unità. Qua abbiamo un focus su Cadorna e sulla battaglia dell'Isonzo. Armi italiane, oh! Beretta modello 915. Andiamo a vedere l'immagine che ci porta su Chrome. Come vedete molto dettagliata. Villar Perosa che abbiamo già visto nel trailer, eccola qua. devo vedere un po' più da vicino questa Villar Perosa. Calibro 9 glisenti. oh Fiat modello 14. Questo classico pacchetto di colpi cannone italiano 75. Quindi sostanzialmente ci saranno delle dei cannoni utilizzabili come abbiamo visto nel trailer dei mortai mentre ci saranno anche dei cannoni fuori mappa tra virgolette quelli che chiameremo con il supporto qua vediamo la bodeo e direi che ci siamo ultimo ma non meno importante sostanzialmente qua cosa che hanno fatto loro sono andati direttamente quest'estate eh, sul monte san michele dovrebbe esserci anche su youtube il video di loro che si girano le varie postazioni e anche attraverso i droni come vedete qui in basso e, e attraverso il museo immagini storiche hanno cercato di ricreare il monte San Michele come doveva essere nella prima guerra mondiale oggi è abbastanza diverso è, è molto più boschivo non è così lunare come possiamo vedere in questa foto diciamo che la natura si è ripreso quello che la guerra gli ha tolto ecco vediamo un po' di esempi Qua abbiamo la mappa San Martino del Carso allora sarà anche scontato trovare la eh, poesia di Ungaretti vai vediamo un po' di rovine eccola qua oh, 91 da cavalleria qua abbiamo modalità offensiva e il monte San Michele sostanzialmente in base agli obiettivi che conquisteremo sarà possibile o no passare alla battaglia eh, successiva. Quindi se l'offensiva di San Michele e del Monte Sabotino dovesse eh, fallire la mappa di Gorizia non si può effettuare. Ah basta vincerne una sostanzialmente delle, delle due battaglie non tutte e due. Mentre se gli attaccanti vincono sia Sabottino e Monte San Michele, la battaglia di Gorizia è vinta automaticamente, ok. Quindi è una battaglia specifica questa qua. Monte San Michele di nuovo, ok. Oh, questo qua è molto importante. L'hanno ricreato perfettamente, vi invito ad andare a cercare le immagini storiche che sono veramente impressionanti. Quando uscirà il gioco? Il gioco doveva uscire fine 2021 ma è stato posticipato per migliorare il gioco per non mettere fuori un gioco che poi non era fatto proprio bene come i loro standard quindi verrà pubblicato probabilmente nella prima metà del, del 2022 e lo stiamo aspettando con ansia lo sto aspettando con ansia anch'io. Quindi non ci resta che aspettare questo gioco e per aspettarlo possiamo tranquillamente giocare a Verdun o a Tannenberg che sono abbastanza ancora pieni di giocatori. E anche per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attesa, per avervi fatto aspettare veramente tanto dal, dal primo video di Zonzo, ma purtroppo il tempo che ho per fare queste cose qua è veramente, veramente ridotto. Ne approfitto per farvi anche gli auguri di buone feste e di buon Natale, vi invito ad iscrivervi al canale, eh, a lasciare un like al video se vi è piaciuto, ovviamente di commentare dicendomi cosa ne pensate di questo video e ci vediamo alla prossima, grazie mille.